Ciao ragazzi, benvenuti nell'emporio del mercante d'orecchie È assurdo comunque eh, Sono io e io sono qui a suonare insieme a io per fare un pezzo Cosa ci suoni mercante? Eh, facciamo un, un pezzo a quattro mani che suona come un pezzo a due mani però <ride> assurdo che forte bravo. sembra che sembra che è vero con due mani e basta Eh, sembrava infatti è stranissimo skin, è stranissimo bravo. perché perché i quadri stanno diversi capito cioè i quadri pgm okay. okay, enigma Quindi... eh. bravo bravo io sei proprio grande grande <ride> bravo io sei proprio grande bravo io sei proprio grande no questo <ride> è successo <stato ride>